In questo progetto eh, svilupperemo delle metodologie per monitorare la trasmissibilità di Covid-19 in Trentino. E lo scopo di questo progetto è duplice, e da un lato utilizzare queste stime per eh, informare dei modelli di trasmissione di Covid che permettano di capire come ripartire essenzialmente, quali sono le attività eh, che eh, possono essere riaperte e quindi uscire dal lockdown eh, però in maniera sicura senza far ripartire l'epidemia e dall'altro le stesse tecniche di monitoraggio serviranno esattamente allo scopo di monitorare eh, dopo il lockdown cosa sta succedendo eh, in termini di trasmissione epidemica in modo da poter eh, capire eh, il più presto possibile se le cose stanno andando bene o stanno andando male e se sia il caso magari di fare qualche passo indietro.